Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrò come realizzare questa semplicissima ma carinissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta carezza e che è fatta sia ai ferri che all'uncinetto. L'ho chiamata carezza perché il filato che ho utilizzato si chiama lo stesso mondo ed è questo della mondia appunto che si chiama carezza. Ci sono diversi colori e io ho scelto quello con il rosa, la tonalità del verde e la tonalità del viola. Ogni, scusate, vado a leggere, ogni gomitore da 50 grammi misura metri ed è formato dal 60 per mico fibra pc, 30 lana vergine meriano, 10 per cento mico fibra pia. Come vi ho detto, io ho utilizzato sia l'uncinetto che i ferri, i ferri per lavorare la parte le due parti avanti e la parte dietro, l'uncinetto per lavorare le maniche per poter realizzare questa giacchetta. Che è una giacchetta taglia S. Io ho utilizzato 250 grammi di questo filato, lavorando con i ferri del numero 7 e l'uncinetto del numero 5. In vi lascio il link al, al sito uncinettando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori ce ne sono due o tre che sono veramente spettacolari tra cui quello tutto blu ma anche quello sul grigio io però questa volta ho deciso di andare su un, un colore un po' più romantico perché il nome carezza volevo fare qualcosa di un po' più romantico e un po' anche stile retro perché questa giacchetta ha lo stile un po' retro per quanto riguarda la, la parte lavorata ai ferri è semplicissima all'inizio si fa questo piccolo bordino dove c'è anche un po' di maglia rasata e poi si lavora sempre solo a diritto e ho fatto la stessa cosa anche dietro, quindi ho creato questa sorta di bordino sul davanti e ho lavorato eh, fino ad arrivare all'altezza desiderata della giacchetta io volevo che mi arrivasse eh, poco sopra i fianchi poi una volta fatti questi tre pezzi quindi quello dietro e quelli davanti sono andata a cucirli insieme lateralmente sulle spalle con l'uncinetto del numero 5 sono invece poi andata a fare le maniche e volevo una maglia stre con una, una lavorazione a stretta chiusa come la lavorazione feri quindi sono andata a fare dei semplici giri a maglie alte ho rifinito poi lo scolo e la parte avanti della giacchetta con un giro di maglie basse A cui eh, per chiudere la giacchetta ho usato questo bottone che è molto carino e sul sito trovate anche questi bottoni, ce ne sono diversi colori, quindi a seconda del, del, ecco, della lana che deciderete di utilizzare potete anche abbinarci il colore del bottone che preferite. Non ho fatto alcun tipo di bordino alle maniche, non ne ho avuto bisogno, perché comunque la lavorazione è venuta rigida, quindi non dovevo né stringere né allargare, va bene così. E la cosa che mi piace di questa giacchetta è che una volta cucita e indossata, crea queste punte sul davanti, vedete come se andasse un po' a scendere qui sul davanti, ma io non ho fatto nulla per, per fare ciò. Ho soltanto cucito poco le spalle in modo tale da avere più gioco qui e qua sotto, perché se avessi cucito tutto, naturalmente la parte sarebbe venuta più in alto, quindi sarebbe venuta tutto un um, po'. Invece ha queste punte che vanno un po' sul, eh, sul davanti E un'altra cosa che mi piace è che dietro non mi stringe per niente Anzi ha eh, questo effetto un po' largo Quindi direi che è perfetto appunto per una eh, giacchetta un po' stile retro, Ma al tempo stesso molto moderno Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia Ho cercato di unire queste due tecniche Quindi sia con le ferie che all'uncinetto E se è così la, desider la desiderate di realizzarla Mi raccomando, poi le vostre foto potete mandarle O sulla mia pagina Facebook Uccinettando con Elsa o sul gruppo La Libertà di Uncentare e Sferuzzare e su Instagram mi trovate come Elsa Faccio o sulla, eh, sulla una pagina e sul canale Uncentando con i filati e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial per realizzare la nostra giacchetta io ho deciso di utilizzare il filato della mondia linea carezza che è 60% mico fibra pc, 10% mico fibra pa, 30% lana vergine merino ogni gomito è da 50 grammi misura 105 metri il colore che ho scelto io è un colore che è molto sul rosa con un po' di uh, spruzzi, spruzzi, spruzzi di viola, verde, rosso e quindi è un colore veramente particolare e io trovo molto carino da poter indossare in inverno la parte dietro e le due parti avanti della giacca le lavoreremo con i ferri del numero 9 in realtà non sono ancora sicura se voglio fare proprio una giacca o se voglio fare eh, un gilet ma naturalmente ma ho già deciso che se sarà una giacca le maniche le andremo a fare con l'uncinetto quindi ripeto adesso noi faremo la uh, vi farò vedere il motivo il campione del motivo che andremo a realizzare e io lavorerò con i ferri del numero 9 ho montato 10 maglie non c'è bisogno di una lavorazione di sia pari o dispari diciamo che vi basta per la parte dietro visto che io voglio fare una giacchetta e comunque arriva poco prima dei fianchi per la parte dietro prendete le misure della delle spalle di larghezza se invece la volete fare più lunga e avete i fianchi più larghi allora prendete la misura dei fianchi dietro per poter realizzare il vostro pezzo dietro, Le poi per le due parti avanti dividirò come fare uh, quindi dicevo non c'è bisogno di avere o un numero pari o un numero dispari di maglie quindi libera scelta di quante ve ne servono per aggiungere la lunghezza che vi serve, io vi dico già che per il mio campione ho montato 10 catenelle, eh, 10 maglie ma che per la mia parte dietro ne andrò a montare 37. In seguito, una volta finito il pannello, vi dirò quanto è largo e quanto è lungo, in modo tale da farvi capire più o meno quanto mi è venuta larga la mia e poi vi dirò davanti quanto l'ho fatto, quante maglie sono andata a mettere. Sicuramente le due parti avanti avranno un numero di maglie maggiore perché avanti c'ho il seno, quindi dovrò farle un po' più larghe. Mettendolo insieme intendo come maglia ogni pezzo sarà comunque inferiore al numero che ho messo dietro. Detto ciò possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Io farò oh, dei giri sotto eh, che mi permetteranno di creare una sorta di bordino, ma dopo questo bordino lavorerò sempre lo stesso ferro, ossia tutte maglie a diritto. Per ora noi andiamo a lavorare in questa maniera e andiamo a fare un ferro a diritto. Quindi primo ferro, tutto a diritto. In questa maniera quindi molto semplice andremo a fare tutto a diritto benissimo adesso una volta terminato il primo giro ne faremo altri 5 sempre lavorando tutte le maglie a diritto per un totale quindi di 6 giri quindi vedete giro e vado a fare il mio secondo giro facendo sempre tutte le maglie a diritto continuo così fino a raggiungere un totale di sei giri ho terminato i primi sei giri lavorando sempre a diritto settimo giro andiamo a lavorare ancora una volta a diritto quindi settimo giro lo lavoriamo a diritto in questa maniera Quindi settimo giro tutto a diritto. Ottavo giro mi giro con la lavorazione e vado a lavorare al alla, alla nono giro al rovescio. Quindi vado a lavorare tutte le maglie dell'ottavo giro al rovescio in questa maniera. Quindi ottavo giro tutte le maglie. Al rovescio terminato l'ottavo giro vado a fare il nono giro e per realizzare il nono giro vado a fare tutte le maglie a diritto quindi nono giro tutte le maglie a diritto in questa maniera terminato il nono giro avendo fatto tutte le maglie a diritto andiamo a fare il decimo giro e il decimo giro lo facciamo tutto a rovescio quindi decimo giro tutto a rovescio in questa maniera bene Terminato il nostro decimo giro abbiamo fatto il nostro bordino e adesso andiamo a fare la vera e propria lavorazione che come vi ho detto all'inizio consiste nell'andare a realizzare tutti i ferri a rovescio, ah scusatemi tutti i ferri a diritto quindi adesso vi faccio vedere vedete qui abbiamo i nostri Primi sei ferri che abbiamo fatto sempre a diritto. L'ottavo l'abbiamo fatto al rovescio, il nono a diritto il decimo a rovescio. E adesso andremo a lavorare sempre a diritto. Una volta che avete fatto questi nove giri, questi dieci giri, prendete il vostro seg eh, segnagiri. Scusate, conta giri e andate da adesso in poi a contare i giri che fate. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, perché questi 10 giri sono facili a ricordarsi quando poi andrete a lavorare eh, oltre la parte dietro, le due parti avanti perché si lavorano facendo lo stesso motivo. Ma dovete ricordarvi soprattutto quanti giri a diritto. Perché noi adesso andiamo a lavorare sempre a diritto, fate fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, per avere così il numero preciso di giri che poi dovete ripetere per fare le due parti avanti. quindi quindi ripetiamo dopo il decimo giro non dovete far andare altro che lavorare sempre tutti i giri a diritto Io vi consiglio dopo il decimo di resettare il contaggiri e di rimettere a 1 In modo tale da ricordarvi da dopo il decimo giro quanti giri avete fatto oppure Continuare a segnare col contagiri dopo il decimo, quanti giri avete fatto. Io preferisco quando andrò, quando visto che sto già lavorando la parte dietro, ho preferito resettare i 10 giri e poi andare a contare tutti i giri. a I ferri a diritto che ho fatto adesso, in modo tale da essere sicura dei giri che sono andata a fare dopo il bordino. benissimo Quindi ripetiamo, da adesso in poi lavoreremo tutti i ferri, sempre solo a diritto fino alla lunghezza desiderata. Come vi ho detto, io non voglio che mi. Poco sopra i fianchi, quindi una giacchetta, come vi ho detto, non voglio un cardigan, non voglio una, un cappotto, ma una semplice giacchetta da sfruttare appunto sotto, eh, le, sotto qualche cappotto. Quindi qualcosa di molto semplice benissimo quindi questo era il nostro campioncino dove io ho fatto 10 maglie diciamo che vi consiglio anche a voi di fare piccolo prima un campione per capire un po quanto viene largo 10 maglie in modo tale da essere più sicure di quante maglie dovete andare a mettere per calcolare la parte dietro della vostra eh, del vostro eh, della vostra giacchetta io vi ripeto che io ho montato per la parte dietro 37 maglie e poi alla fine vi dirò quanto mi è venuto largo quanto mi è venuto lungo e vi dirò nella parte avanti invece quante maglie sono andata a montare allora montando le mie 35 catenelle ho realizzato la parte dietro come vedete qui ci c'è questo piccolo diciamo bordo mentre sopra è tutto uguale allora io ho lavorato per un totale di 44 40 uh, aspettate le misuro bene sì 47 centimetri mentre mi è venuto largo Circa 37 centimetri, questa è la parte dietro per la parte avanti. Invece, sono andata a montare 20 maglie, lavorando sempre la stessa cosa. Ho fatto i primi giri di eh, tutto a diritto. 4 giri per avere un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e di nuovo poi un diritto e ho fatto tutto diritto quindi per avere di nuovo la mia fascia qui e ho lavorato lo stesso numero di giri quindi per ho lavorato eh, 56 giri sempre a diritto quindi ho fatto la parte avanti mettendo 20 maglie adesso andrò a fare la seconda parte mettendo sempre 20 maglie vi ricordo che noi avanti abbiamo il seno quindi eh, ci sta che se io dietro ho montato solo 35 maglie avanti ne abbiamo messe di più per lato quindi 20 da parte adesso non fare la seconda parte avanti e ne metterò altre 20 facendo sempre la stessa tecnica prima i giri tutti a diritto i giri che abbiamo fatto per avere la parte rasata e poi tutti i giri a diritto terminato anche il secondo pezzo davanti e mi sono dimenticata di dirvi che di larghezza ogni pezzo misura 18 centimetri adesso dobbiamo andare a cucire uh, sono ancora indecisa se fare o meno le maniche e se farle sempre con i ferri o andare a farle con l'uncinetto per cambiare un po' oppure se lasciarla così dato che comunque l'idea iniziale era quella di creare un gilet particolare uh, quindi mh, stavo adesso andiamo soltanto per ora a um, cucire qui eh, all'altezza dei, um, delle spalle e di lato, uh, diciamo che prima io passerò a cucire di lato lasciando lo scalfo bello largo per vedere se mi piace come gilet, altrimenti andrò a stringere un po' di più. Quindi adesso vado a cucire, alla fine vi dirò la decisione che ho preso dunque sono andata a cucire i miei pezzi e ho cucito per 9 cm sulle spalle lasciando quindi un bello scollo e per 29 cm qui sul basso quindi vado a fare le maniche per fare le maniche però non farò eh, con eh, i ferri ma userò l'uncinetto in realtà qui ho già fatto una manica per vedere un po come veniva e viene bene la lavorazione non mi tira la parte lavorata al, eh, ai ferri quindi adesso vi faccio vedere come sono andata a fare le maniche semplicissimo perché ho fatto Fatto tutti i giri di maglie alte ma voglio farvi vedere come sono andata a farli qui in modo che la lavorazione non mi tirasse per lavorare quindi la parte col della manica lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e mi aggancio sempre sotto con il mio uncinetto e vado a fare la mia maglia la mia prima maglia alta quindi una due 3 catenelle che equivale appunto alla mia prima maglia alta per andare a fare le maglie alte successive io vado qui dove ho diciamo non dove avete questa parte alta il rilievo questo pippiolino se vogliamo, così vogliamo chiamarlo ma qui quindi vado a fare una maglia alta Prendo il filo, salto il pippiolino, vado direttamente nella parte che mi separa questi due, diciamo, pippiolini, non so come chiamarli, e vado a fare un'altra maglia alta. Questa è per avere la larghezza uguale a quella alla, alla scaffo. Se voi avete bisogno di allargare un po' o di stringere un po', allora, se dovete allargare, andate a fare una maglia alta anche qui, dove abbiamo la parte di rilievo delle, della lavorazione. Altrimenti, se dovete andare a stringere, io vi direi di fare prima un giro normale come lo sto facendo io e poi di fare qualche diminuzione andando a fare due maglie alte chiuse insieme. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, quindi non vado dove ho la striscia in rilievo, ma qui. E continuo così per tutto il mio primo giro. Molto semplice perché faremo sempre un giro solo ed esclusivamente di maglia alta, perché voglio questo giacchino che sia molto coprente. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, alla fine vi dirò quante maglie alte ho ottenuto. Allora sto per terminare il primo giro, ho fatto 24 maglie alte, entrò nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima e adesso vado a lavorare normalmente andando a fare 3 maglie alte, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così per tutta la lunghezza della mia manica io voglio una manica lunga che mi arrivi fino al polso quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il, il giro uh, per arrivare quindi ad averlo fino al polso e poi deciderò che bordino fare intorno a tutto uh, allo scollo della mia uh, all'apertura della mia giacchetta sotto no ma soltanto lateralmente intorno allo scollo deciderò penso che farò un semplice bordino di maglie basse o un 20 Taglio. Devo ancora decidere, ma naturalmente vi farò sapere. Allora, ho ripetuto il motivo giro di maglie alte per un totale di 35 volte, sia da questa parte che naturalmente nella parte opposta. E poi sono andata a fare un semplicissimo giro di maglie basse attorno a tutto lo scollo però soltanto qui in alto dove ho lo scollo appunto e nella parte laterale lasciando invece sotto aperto cioè quindi senza scusate senza giro di maglie basse sotto solo lateralmente e sono andata ad aggiungere poi un piccolo bottone qui per chiudere la giacchetta ma in realtà voi potete mettere anche di più e in quel caso io vi suggerisco di fare più giri di maglie basse in modo da creare anche le asole e fare in modo di metterlo per tutto il vostro per la vostra giacchetta per me una sola Um, un bottone basta perché sapete che non amo uh, che si chiude del tutto quindi perfetta mettendoci soltanto questo bottone che trovo veramente adorabile ha questo effetto uh, con le onde che uh, quindi si addice perfettamente a questo effetto uh, del punto che abbiamo utilizzato quindi anche la nostra giacchetta è terminata